Sei pronto, Carla? La luce ok? Il make-up posto? Allora vado. Sognavo da un po' di fare qualcosa al di fuori dell'ordinario. Di lasciare un segno nel mondo. Di rischiare. Imbarcarmi in un'avventura travolgente. Non dirlo troppo in giro, perché sarà un'esperienza esclusiva. Un LARP in cui la comodità e la ricercatezza di hotel e abiti eleganti... Si fondono con la natura e l'ambiente. Da un'idea di Chiara Tirabasso e sviluppato dagli autori di Black Friday. Non posso dirti altro, ma ricorda, questo è solo l'inizio. Ci vediamo a novembre 2023. Carl, perché hai una pistola? Cristo santo non fare cazzate!